Okay. ok, ci siamo, siamo in diretta, comunque faccio passare qualche secondo per dare la maniera a chi vuole di collegarsi, siamo a Treviso, siamo a Porta San Tommaso, c'è cioè il mercato, c'è un sacco di gente, abbiamo anche l'accompagnamento musicale che abbiamo approssimatamente pagato, perlomeno io gli ho dato un po' di, un po di, di profumo prima. Sì. Vabbè, faccio passare qualche secondo in maniera che tu vuole sui colleghi, eh, approfitto del fatto che qui abbiamo diversi candidati per eh, farvi dire alcune cose che faremmo se fossimo al governo di Treviso naturalmente io sono in vista diciamo così, come nome d'appoggio e chiaramente nel programma abbiamo inserito la parte energetica quindi in particolare sulle comunità energetiche ora è chiaro che gli enti pubblici hanno assolutamente la possibilità di fare comunità energetiche e sono due anni che ripeto che dovrebbero farle per il fatto che hanno del denaro pubblico a disposizione il denaro di tutti noi, quindi visto che hanno a disposizione lo usino per fare comunità energetica. Però io mi rivolgo soprattutto alle imprese, le imprese che sono centinaia di migliaia, hanno fabbisogni energetici molto elevati. Ecco, per tutte loro io metto a disposizione il lunedì mattina, il primo lunedì mattina di ogni mese, per chi vuole, per fare il della situazione e per aiutarle a utilizzare questo strumento. Molte imprese non lo approcciano perché hanno paura che faccia la fine del super bonus, quindi io continuo a ripetere che le comunità energetiche non possono fare la fine del super bonus perché sono una direttiva europea, non è una legge nazionale, è il ricepimento di una direttiva europea, quindi il governo, questo governo, il prossimo governo, qualunque governo, qualunque Parlamento non le può rovinare, quindi le imprese si mettono a studiare le comunità energetiche perché è l'unico incentivo che hanno generalizzato da nord a sud. Altri incentivi per fare energia rinnovabili non ce ne sono. Quindi qui a Treviso vorremmo fare una comunità energetica, più comunità energetiche, una per ogni quartiere per il pubblico per l'edilizia residenziale, però sono le imprese le principali beneficiarie e che dovrebbero utilizzare appunto. A disposizione, quindi ribadisco il primo e mattina del deve offrire, chi vuole, io sono a disposizione per dare una mano appunto al lato impreso. A questo punto comincio a chiamare i di vari candidati, cominciamo con una signorina, insegnante, giusto? Insegnante. Che ci fa quindi qualche proposta al lato Buongiorno a tutti, io mi chiamo Valentina Manente, sono insegnante di lingue della scuola pubblica alle superiori. Eh, nel mio lavoro sono a contatto con eh, i ragazzi, la fascia dedicata dell'adolescenza e come insegnante e come persona adulta mi sento veramente eh, eh, di dover eh, pensare a loro, specialmente la fascia under 18 perché eh, quei ragazzi hanno poche occasioni di potersi impegnare in progetti che eh, li aiutino a sviluppare le loro capacità, di, eh, che possano canalizzare la loro, le loro energie verso eh, progetti positivi. Eh, io ricordo la mia adolescenza ho avuto l'occasione di fare l'animatrice al Grest parrocchiale e per me l'estate era un'occasione di crescita importantissima per il del Questi ragazzi purtroppo eh, prima di arrivare a 18 anni dove possono magari provare a fare dei lavori, okay. prima di poter fare il PCTO, o altre esperienze lavorative non hanno occasione di poter sviluppare eh, la loro personalità e quindi rimangono chiusi tra scuola e casa, e casa e scuola. E quindi io eh, vorrei veramente come consigliere impegnarmi per trovare per loro fatti, un urban center o anche un centro a Treviso, o sviluppare quello che c'è già, in modo che possano trovare eh, un ambiente adatto a loro, possano magari fare delle pause eh, tra la scuola e le attività extra scolastiche, possano mangiare un testo tranquillo e in pomeriggio, eh, oltre a fare i compiti, eh, possono portare avanti dei progetti che stanno a cuore, a loro, alle famiglie, non essere lasciati da soli, perché nel sono costretti a lavorare fino alle 6 alle 7 di sera e quindi anche come aiuto all'inforzamento a pensare Un proverbio africano che dice che eh, un bambino non può crescere da solo, ma viene cresciuto da tutto il villaggio. E quindi eh, noi adulti dobbiamo lavorare insieme proprio per evitare anche quelle cose che si sono verificate negli ultimi tempi in centro previsto, quindi assembramenti di ragazzi che annoiati o senza controllo si ritrovano e fanno delle travate finiscono poi per farsi male, per fare del male a loro stessi e alle altre persone e, e poi alla fine per, per ottenere cosa? Non stanno sviluppando niente per loro stessi, non stanno imparando nulla, e quindi sinceramente questo è il mio pensiero principale. Adesso lascio la parola di nuovo al nostro Gianni Girotto che continuerà eh, il terreno con gli altri candidati. Passiamo a un giovane, che ha bisogno di giovani, neopapà, che ci parlerà anche della parte relativa ai genitori giovani. Ma tu sei stato preparato? Il mio padre è avuto un piatto per l'info, un piatto per l'info, un piatto per l'info, Siamo sono Europa da circa un anno, un anno, un mio un è nato qui, un città e abbiamo constatato mia moglie che non è facile anno, un anno, un anno, un anno, un anno, un Donna, ma anche, eh, anche per garantire un servizio che diciamo, abbiamo, proprio vorremmo proporre come un per, dire, per quello della che e dell'alfa di l'alfa di c'è di l'alfa di professionali che siano affidabili, eh, perché è molto difficoltoso, specialmente quando ci sono emergenze, emergenti, che il bambino si ammala, no, avere un supporto alle attività di tutti i giorni. Quindi questa è una delle proposte che non posso, no, vorrei portare avanti. Grazie, grazie, direi che è assolutamente essenziale, sino qua nella natalità che è già in crollo, Olimpo, Olimpo, delle colonne a di Treviso, gli anticipi poi alla fine abbiamo Maurizio Mestrinero che viene così, ma sentiamo un po' tutte le proposte dell'ambito parlamentare. E così. E allora noi abbiamo fatto. La nostra battaglia di vendita di Treviso, specialmente sul parcheggio all'ex Pilotromo, assieme alle nove associazioni che si sono equalizzate per impedire questo e, e questo è stato impedito, è stata una grande vittoria, soprattutto nelle nove ma anche, anche perché abbiamo messo in contatto le associazioni con Rita Vanin, senatrice, che ha eh, contattato la sua di finanza e in questo modo diciamo che abbiamo costretto la giunta attuale a fare un passo indietro, anche se la protetta non è stata comunque Mura, adesso eh, per Mura arriveranno 6 milioni di euro dal PNRR il che è tanto, ma anche moltissimo, però qualcosa si può fare. Noi vicineremo, ovviamente eh, vigireremo, ma non solo, vigileremo anche su verdura. Il privato non metta più un solo dito sulle mura, voi sapete che nei decenni precedenti pezzi di mura sono stati colonizzati dal privato. è ora che questa cosa finisca e che le mura ritornino ai cittadini di Treviso, più che mai. Noi, la nostra intenzione diciamo, è questa per il 2021. Grazie grazie a te, che ti te Valente, io non lo sapevo ma Treviso ha uno dei sistemi bastionati, più belli d'Italia, per cui è una ricchezza da battezzare. C'era un avvocato che si è nascosto nei bimbi, mi chiamate l'avvocato? So, so che gli avvocati sono... Io e prima di rimanere no, non carico sono la mia categoria preferita. No, no. no, non è candidato? No, ma un attimo. No no, no, no, un po'. No, no. ah, Vieni, ecco. Allora, una persona di esperienza Nei. che mi faccio la riflessione che io stesso ho fatto parecchie volte, ma dell'altra parte. Buongiorno, Giulio ciao. Mi sono candidato con il Movimento 5 Stelle. Dopo un certo percorso anche il politico, perché è qualche anno che seguo alla politica, mi sono candidato tre volte e mi sono reso conto che in questo periodo di elezione tutti fanno ma come diceva di notte tutti i gatti sono grigi e allora tutti promettono la tutela del bene pubblico, promettono il consumo di territorio, ma. Io Ti vorrei considerare questo. La vera campagna elettorale è già stata fatta, viene fatta. La vera campagna elettorale viene fatta durante il periodo di una vista, una manifestazione, una vista di un'idea di un'altra città. Il governo è un'ottimo di territorio, di tutela del bel da quelle liste che poi sono già state al governo. Guardiamo la nostra città di governo che si è sviluppata negli ultimi dieci anni. Continuiamo a vedere centri cominciari, a destra, continuiamo a vedere alberi simbolari che la rinnoviamo a partire di qualche spazio, e continuiamo a vedere questi edifici, al limite del consenso, anche il centro storico, anche vicino a zone storiche come un po' per esempio, che hanno avuto il permesso di prestazione di destra e di sinistra. Quindi io guardo il 5 Stelle come un movimento serio che ha fatto il bene quanto è stato al governo e che soprattutto è stato coerente con quanto prometteva nelle campagne elettorali a rischio di trovarsi a combattere con molti avversari. Quindi sono certo che terrà presente il bene pubblico, sono certo che terrà presente i diritti civili ma anche quelli sociali, quelli delle persone, quelli di gente, quelli di ma sono certo che come primo obiettivo sia quello del bene della città e di rendere il premio in Italia più alpitante e più alpitante. Grazie, grazie, direi che per il battesimo è stato, <truo> sì, è stato un Allora, ci sono altri candidati? Oppure chiamiamo il nostro candidato sindaco Maurizio. Maurizio besti che è uno dei primissimi attivisti di Treviso, cioè diciamo, perante, perché di tutti i partiti di Treviso, perché lo è, è cioè eh, eh, polítini... La non è, che vogliono far crescere il programma che, con il quale decidiamo di avere il suo stessimo per la città di Trevizio. stiamo costruendo un progetto politico alternativo al politica che ha il centro-destra e alla coalizione del suo da centro sinistra un progetto politico che guarda il sociale, all'ambiente, la difesa dei più del mondo ci proponiamo di allargare questa offerta politica e quindi ci presenteremo in una paese stampa. al dipinto che chi è di Treviso e sta tornando alla diretta o un il nostro post per far arrivare l'innovazione ai trevisiani e al paro ostinante che è vicino a tutti i nostri spettatori e e questa collezione che si può sviluppare, non è una cosa, è una cosa, di una cosa, è questa cosa, che si può è una è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è che è un e quando uh, ciò comanda e comanda per seguire il nostro processo. La nostra quota è di e... crescita. Sì, cioè, abbiamo no, un sito internet no, che è più o meno 5.30.20 alla no. quale troverete l'aggiornamento della nostra agenda no, no, e per no, la quota forza dell'economia. Statici apriani, se non ci abbiamo bisogno di supporto. No. Va bene, grazie a tutti, l'appello è sempre il solito, se siamo in tanti qualcosa facciamo, se siamo in pochi in poco facciamo, quindi è sempre un po' proporzionale a, alle persone che vorranno darci e darsi una mano, perché alla fine noi non gestiamo poltrone, non dividiamo pretende, non dividiamo bustarelle, non, non ci arricchiamo. Lo facciamo per tutti, quindi venire a darci una mano è venire a darci una mano voi stessi, quindi se ci tenete venite a darci e a darci. una mano. Grazie a tutti, buona giornata, buon festival.